Il primo contratto sottoscritto dal nostro Ateneo nel 2020 attraverso la tratt le trattative CRUI è quello con un editore sicuramente di nicchia rispetto agli editori eh, Spinger o Cambridge University Press, si tratta dell'editore Emerald specializzato però in settori disciplinari mh, di estremo interesse per le nostre discipline. Si tratta di management, accounting, finance, marketing, ma anche di eh, sociologia e gestione sanitaria, educazione e ingegneria. Questo editore ehm, ha, pubblica eh, su tutti questi temi eh, 310 eh, riviste eh, che con questo nuovo accordo sono eh, interamente accessibili ai nostri utenti istituzionali. Ma le clausole del contratto, così come gli altri contratti trasformativi che ho illustrato, eh, sono, eh, riguardano anche la possibilità per docenti eh, e ricercatori del nostro Ateneo di eh, pubblicare in accesso aperto eh, sulle riviste eh, ibride ma e questa è una, una novità, anche sulle riviste eh, gold access, ovvero le riviste interamente ad accesso aperto. Il, il contratto stabilisce una, uh, un numero uh, di uh, cosiddetti voucher, cioè di uh, possibilità di buoni uh, spendibili durante l'anno, le varie annate di, di contratto parte degli autori questo numero eh, di, di voucher è eh, incrementato anno per anno e quindi si passa da, un, uh, da una possibilità di uh, pubblicare per le istituzioni aderenti al contratto 200 articoli nel 2020 fino all'ultimo anno del contratto a uh, Circa 200, oltre 250 eh, articoli. Eh, come anche in questo caso, eh, come funziona? Eh, L'autore, gli autori eh, che hanno, decidono di pubblicare un articolo eh, sulla, eh, sulle riviste di questo editore, le riviste Emerald, può eh, sottoporre il, il, il suo testo sulla piattaforma dell'editore, il quale attiverà il processo di referaggio, al termine del quale poi eh, l'autore, in piena e totale autonomia, eh, dovrà, potrà decidere se pubblicare ad accesso aperto o con metodologie tradizionali. Fondamentale per attivare tutto il processo anche della uh, pubblicazione ad aperto è che l'autore si identifichi uh, attraverso come appartenente alla nostra istituzione perché questo sarà anche un elemento che l'istituzione stessa e la fattispecie i bibliotecari del sistema bibliotecario dell'Ateneo dovranno validare. Eh, confermando l'appartenenza dell'autore dell'articolo all'istituzione che ha sottoscritto il contratto. Eh, ricordo quindi eh, per questo contratto, come per gli altri contratti trasformativi che eh, in questo momento sono in, abbiamo il nostro Ateneo sottoscritto, che eh, il, non c'è nessun onere. Economico a carico del singolo autore perché tutti i costi di pubblicazione sono inclusi eh, le pubblicazioni ad accesso aperto sono inclusi nei eh, nel contratti sottoscritti dall'Atene e ugualmente ricordo come per i precedenti contratti che una pubblicazione ad accesso aperto gli articoli pubblicati ad accesso aperto sono, possono essere resi pubblicamente disponibili immediatamente dopo la loro comunicazione.